Allora, il filato che io ho scelto di utilizzare è un filato della tre sfere Angora, questo è un gomitolo da 100 grammi e misura 550 metri. La composizione di questo filato è 10% mohair, 10% lana merino e 80% acrilico si lavora con l'uncinetto del 2 e mezzo o con i ferri del 3 e mezzo 4 io comunque per la mia lavorazione all'uncinetto dato che ho una mano abbastanza stretta lavorerò con l'uncinetto del numero 4 allora lavoriamo su un multiplo di 6 catenelle quindi per la mia misura che poi è la scollatura che io ho deciso di ottenere inizierò con 120 catenelle multiplo di 6 allora inizio le mie catenelle inizio a fare il mio cappietto e vado a contare 120 catenelle quindi ho fatto la prima 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fino ad arrivare a 120 Adesso fatte le mie 120 catenelle, le chiudo a cerchio, quindi giro tutte le mie catenelle dritte in questa maniera. Vado nella prima, proprio nella prima catenella, e chiudo con una maglia bassissima. Questa è la scollatura adesso mi alzo con 3 catenelle 1 2 3 per iniziare con la prima maglia alta e lavoro in ogni maglia in ogni catenella una maglia alta quindi andrò a fare 120 maglie alte Quindi facciamo attenzione a non saltare neanche una catenella, altrimenti poi non ci troviamo con il lavoro. E vado avanti così fino alla fine del giro, quindi farò le mie 120 maglie alte. Allora, finite le mie 120 maglie alte, adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima quindi qui abbiamo iniziato con 3 catenelle e chiudo nella terza adesso faccio una catenella rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa 2 catenelle salto una maglia maglia seguente maglia bassa adesso faccio 2 catenelle salto una maglia maglia seguente lavoro un punto puff quindi prendo il filo e porto su filo sull'uncinetto rientro nella maglia e porto ancora il filo su quindi ho fatto due volte entro la terza volta filo rientro la quarta e rientro la quinta volta E adesso chiudo tutte le maglie lascio due punti sull'uncinetto adesso riprendo il filo e chiudo 2 catenelle di separazione salto una maglia maglia seguente maglia bassa 2 catenelle salto una maglia maglia seguente maglia bassa 2 catenelle Salto una maglia, maglia seguente lavoro il punto puff. Quindi vado sulla seconda maglia, ho saltato una maglia sulla seconda, faccio 1, 2, 3, 4, 5. Prendo il filo, chiudo tutte le maglie, lascio due. Punti, sull'uncinetto riprendo il filo e chiudo 2 catenelle salto una maglia maglia seguente lavoro una maglia bassa 2 catenelle salto una maglia maglia seguente maglia bassa 2 catenelle salto una maglia e nella maglia seguente lavoro il punto puff questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il giro 3 4 5 prendo il filo chiudo e adesso chiudo le due maglie rimaste 2 catenelle salto una maglia maglia seguente una maglia bassa 2 catenelle salto una maglia maglia seguente maglia bassa 2 catenelle poi salto una maglia e nella maglia seguente lavoro il punto puff 2 3 4 5 ecco questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro allora ho finito questo di giro ho lavorato il mio ultimo punto puff 2 catenelle salto una maglia e vado a chiudere qui dove ho iniziato con la maglia ba bassa quindi Entro nella maglia bassa e lavoro una maglia bassissima. Adesso con una maglia bassissima entro nell'archetto delle due catenelle. Nell'archetto devo lavorare 2 maglie alte. Quindi ho iniziato con 3 catenelle. Rientro nell'archetto e lavoro 2 mai 2 maglie alte. 2 catenelle. Rientro e ancora due maglie alte: 12. Una catenella. Vado qui dove ho lavorato il punto puff. Vado sotto il punto puff in questa maniera. Prendo il filo e lavoro una maglia bassa: una catenella. Vado nell'archetto dove abbiamo lavorato una maglia bassa 2 catenelle, una maglia bassa nell'archetto delle 2 catenelle lavoro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle rientro e lavoro 2 maglie alte 1 2 una catenella vado sotto il punto puff lavoro una maglia bassa una catenella archetto delle due catenelle. rieccomi. allora io ho finito il mio giro come potete vedere ho già messo i miei marcapunti per marcare dove devo fare eh, gli aumenti quindi vi faccio vedere io sto facendo la taglia m L ho iniziato con 120 catenelle quindi, qui dove ho messo il numero 1 sono gli aumenti va bene quindi per il davanti e per il dietro o viceversa che poi sono uguali ho messo 5 motivi 1 2 3 4 5 per il davanti 5 per il dietro e 3 per ogni spalla quindi qui inizio se riesco, inizio il mio primo aumento. Poi ho fatto 1-2-3-4-5, e nel sesto ho messo un marcapunti. Quindi qui farò un aumento, poi 1-2-3 per la manica. Nel quarto ho messo un marcapunti. poi ancora per il dietro: 1-2-3-4. 5 nel sesto marca punti e poi ancora per l'altra manica 1 2 3 per la manica qui adesso devo chiudere il mio giro quindi faccio la mia catenella che ho già fatto e qui allora avvicino un attimo qui adesso devo chiudere però non chiudo nella terza catenella in questa maniera ma chiudo passando l'uncinetto così dietro alla maglia alta prendo il filo e faccio una maglia bassissima perché perché dobbiamo lavorare adesso delle maglie alte in rilievo quindi questa è la prima e lavoro adesso 2 catenelle Nell'archetto, quindi qui dove ho messo il marcapunti, iniziamo a fare il primo aumento e lavoro un punto puff 1-2-3-4-5. Scusate un attimo, prendo un po' di filo forse così è troppo vicino, non si vede quindi ho fatto le mie maglie allungate chiudo le mie maglie una catenella vado nell'archetto ancora faccio una maglia bassa 2 catenelle rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa quindi ho fatto un archetto con 2 catenelle una catenella e lavora ancora un punto puff 1 2 3 4 5 e questo è il primo aumento ora una catenella anzi scusate due catenelle e vado qui abbiamo due maglie alte che forma diciamo il ventaglietto quindi vado, salto la prima maglia vado proprio qui nella prima cioè nella seconda maglia e lavoro una mezza maglia alta una catenella vado nel secondo ventaglietto quindi lavoro una mezza maglia alta nella prima maglia alta del ventaglietto così due catenelle nell'archetto lavoro un punto puff 3 4 5 2 catenelle e una mezza maglia alta nella seconda maglia alta del ventaglietto così una catenella si è formato un nodino allora ho sistemato il filo quindi faccio una catenella salto il punto puff e vado nella prima maglia alta che forma il ventaglietto quindi lavoro una mezza maglia alta 2 catenelle nell'archetto del ventaglietto <coughs> lavoro un punto puff due catenelle una mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto catenella salto il punto puff vado qui dove mi trovo il prossimo ventaglietto vado nella prima maglia alta che mi trovo e faccio una mezza maglia alta 2 catenelle vado nell'archetto e lavoro il mio punto puff 2 catenelle, mezza maglia alta, nel seco nella seconda maglia alta che forma l ehm, il ventaglietto, questo poi nel prossimo giro lavoriamo sotto la, eh, il punto puff e lavoriamo la maglia bassa in modo da risultare in questa maniera in rilievo. allora faccio una catenella vado nel prossimo ventaglietto lavoro una mezza maglia alta 2 catenelle all'interno delle due catenelle lavoro il mio punto puff 2 3 4 5 2 catenelle mezza maglia alta nel secondo nella seconda maglia del ventaglietto una catenella arrivo a questo punto adesso arrivo qui dove mi trovo il marco punto vi faccio rivedere come fare gli aumenti mezza maglia alta 2 catenelle nell'archetto lavoro il mio punto puff 2 3 4 5 2 catenelle Mezza maglia alta nella seconda maglia alta del ventaglietto una catenella e adesso vi faccio rivedere come fare l'aumento quindi facciamo una mezza maglia alta nella prima maglia alta 2 catenelle quindi nell'archetto lavoro un punto puff 1 2 3 4 5 e chiudo 2 catenelle una maglia bassa 2 catenelle Devo fare una catenella comunque 2 catenelle, maglia bassa qui. Dove dopo, dopo il punto puff devo fare una catenella. Comunque, se fate due catenelle, non succede niente. 2 catenelle E un punto puff. 1-2-3-4-5. Si, sì, a questo punto, facciamo 2-2 catenelle. E questo è il secondo aumento adesso una catenella e continuo a lavorare gli archetti quindi vado nella prima maglia alta e faccio una mezza maglia alta 2 catenelle un punto puff all'interno dell'archetto del ventaglietto 2 3 4 5 2 catenelle una mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto una catenella e così via ok bene arrivo qui vi faccio rivedere ancora una volta come fare gli aumenti e poi finito il giro da sole allora vado nella prima maglia e lavoro la mia mezza maglia alta in rilievo 2 catenelle quindi adesso qui nell'archetto lavoro un punto puff, 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa, poi ancora 2 catenelle, Rientro ancora una volta nell'archetto e faccio una maglia bassa, quindi ho fatto un, un archetto con le due catenelle, quindi ho fatto una maglia bassa, due catenelle, una maglia bassa. Adesso 2 catenelle, rientro ancora nell'archetto e lavoro un punto puff, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle e una mezza maglia alta nella seconda maglia alta che forma il dettaglietto così ecco e questo è il mio aumento io adesso vado avanti con la mia lavorazione e poi quando arrivo al mio prossimo marca punti faccio un aumento e continuo fino ad arrivare alla fine del giro ok allora sono arrivata alla fine del giro adesso vado a chiudere qui dove ho lavorato la maglia alla mezza maglia alta rilevo e ho fatto le due catenelle quindi chiudo proprio qui e adesso vado sotto il punto puff e faccio una maglia bassa. Faccio una catenella per alzarmi nell'archetto delle due catenelle. lavoro 2 maglie alte, 1-2-2 catenelle, rientro nell'archetto. Dove abbiamo fatto una maglia bassa due catenelle, e una maglia bassa quindi nell'archetto delle 2 catenelle, rientro e lavoro ancora due maglie alte. Vado dove ho lavorato il punto, puff e faccio una maglia bassa sotto il, il punto, puff quindi, una maglia bassa in rilievo adesso qui dove mi trovo il punto puff ho lavorato le due mezze maglie alte in rilievo e in questo spazio in questo spazietto lavoro un ventaglietto lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro e ancora due maglie alte vado sotto il punto puff e lavoro una maglia bassa il rilievo qui dove abbiamo il punto puff e abbiamo le due maglie e mezze maglie alte in rilievo che sono unite in questo spazietto lavoriamo il ventaglio quindi lavoriamo le due maglie alte separate da due catenelle a rientro ancora due maglie alte una maglia bassa sotto il punto puff 2 maglie alte proprio qui dove abbiamo questo spazietto facciamo 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 e una maglia bassa sotto il punto puff ecco e poi il punto puff deve risultare in rilievo e qui lavoro il mio ventaglietto 2 catenelle rientro il mio ventaglietto 1 2 una maglia bassa sotto il punto puff 2 catenelle rientro 2 maglie alte maglia bassa dove ho le due mezze maglie alte unite lavoro il mio ventaglietto 2 catenelle 2 maglie alte ecco qui mi trovo dove lavoriamo gli aumenti quindi faccio una maglia bassa sotto il punto puff qui nell'archetto delle due catenelle lavoro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle rientro nell'archetto lavoro 2 maglie alte e una maglia bassa sotto il punto puff qui abbiamo le due mezze maglie alte che abbiamo lavorato quindi in questo spazietto, lavoro il mio ventaglietto 2 maglie alte rientro 2 catenelle rientro 2 maglie alte maglia bassa sotto il punto puff ecco questo è il mio aumento e questo è così quindi vado avanti fino alla fine del giro va bene quindi la lavorazione è molto è molto semplice quindi nello spazzetto delle due mezze maglie alte lavoro il mio ventaglio 2 catenelle rientro 2 maglie alte maglia bassa e ventaglietto allora continua ci ritroviamo alla fine del giro allora sono alla fine del giro devo lavorare il mio ultimo ventaglietto adesso qui ho iniziato con una maglia bassa in rilievo e chiudo con una maglia bassissima adesso arrivo qui dove mi trovo il mio primo ventaglietto faccio delle maglie bassissime e arrivo nella prima maglia alta quindi faccio una vado sotto la maglia in questa maniera prendo il filo e faccio una maglia bassissima 2 catenelle adesso qui dobbiamo fare gli aumenti e vi faccio rivedere allora entro nell'archetto e lavoro il mio punto puff 2 3 4 5 volte il filo sull'uncinetto le maglie allungate chiudo tutte le mie maglie due punti sull'incinetto e adesso chiudo 2 catenelle rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa 2 catenelle rientro ancora nell'archetto e lavoro una maglia bassa 2 catenelle rientro nell'archetto e lavoro un punto puff 2 3 4 5. 2 catenelle vado nella seconda maglia che forma il ventaglietto e lavoro una mezza maglia alta in rilievo qui mi trovo ancora un ventaglietto vado nella prima maglia che forma il ventaglietto e faccio una mezza maglia alta in rilievo 2 catenelle nell'archetto delle due catenelle lavoro un punto puff 2 3 4 5 e chiudo 2 catenelle mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto Vado nel secondo ventaglietto nel eh, ventaglietto seguente e lavoro una mezza maglia alta due catenelle. Punto, puff all'interno del ventaglietto nelle due catenelle. 2 3 4 5 2 catenelle mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto. Quindi ho lavorato la mezza maglia alta nella prima maglia che forma il ventaglietto le due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte quindi nella prima maglia mezza maglia alta 2 catenelle punto puff all'interno dell'archetto di 2 catenelle 3 4 5 2 catenelle mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto Vado Nel ventaglietto seguente faccio mezza maglia alta 2 catenelle, punto puff all'interno del ventaglio eh, del, dell'archetto. 2 catenelle, mezza maglia alta. Arrivo qui dove devo lavorare gli aumenti. 2 catenelle 4 5 2 catenelle quindi questo è quello che dobbiamo ripetere questa lavorazione fino ad arrivare all'altezza degli scalfi quindi se volete rivedere come Come lavorare dopo gli aumenti portate il video indietro perché questo è quello tutto il lavoro che dobbiamo fare fino all'altezza degli scalfi ecco mi trovo qui dove ho lavorato dove devo lavorare il mio aumento quindi vado nelle due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte vado nella prima maglia che forma il ventaglietto lavoro mezza maglia alta 2 catenelle Vado nell'archetto lavoro un punto, puff 2 3 4 5 e chiudo 2 catenelle, rientro nell'archetto, maglia bassa 2 catenelle, rientro nell'archetto, maglia bassa. 2 catenelle, rientro nell'archetto. Punto puff 2 3 4 5. 2 catenelle mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto questo ecco continuo mezza maglia alta 2 catenelle punto puff 3, 4, 5, 2 catenelle, mezza maglia alta ecco questa è la lavorazione che dobbiamo continuare fino agli scalfi ripeto se non avete capito un passaggio come fare gli aumenti oppure come fare il secondo giro dove o dopo gli aumenti, tornate indietro con il video e guardate attentamente la lavorazione bene ci ritroviamo quando arrivo all'altezza dei miei scalfi il lavoro si presenta così vi faccio vedere qui ancora devo fare gli aumenti è un bel punto Mi piace tantissimo poi io a me piacciono molto i punti rilievo. E penso che con questo filato con questa lana la lavorazione risulta um, è leggera però um, io la trovo anche molto fine Ok, bene ci ritroviamo dopo rieccomi arrivato all'altezza dei miei scalfi quindi io ho lavorato per 20 centimetri 20 21 centimetri 20 centimetri quindi chiudo le due parti in modo da lasciare lo spazio per le braccia ora l'apertura qui per la manica la mia è abbastanza larga quindi dopo prima di riprendere la lavorazione della manica se la manica diciamo l'apertura è troppo larga allora prima di riprendere la lavorazione chiudo vado a cucire qualche centimetro sotto l'ascella e poi riprendo la lavorazione della mia manica va bene ora io una parte l'ho chiusa adesso vi faccio vedere come ho chiuso eh, le due parti allora sono arrivata al giro dove lavoriamo due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte adesso devo fare una, una maglia bassa in rilievo sotto il punto puff qui mi trovo le due mezze maglie alte e al centro delle due mezze maglie alte lavoro il mio ventaglietto 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte una maglia bassa in rilievo nel punto puff e adesso qui mi trovo una maglia bassa 2 catenelle e una maglia bassa prendo le due estremità così entro dentro i due archetti e lavoro una maglia alta rientro nei due archetti faccio ancora una maglia alta 2 catenelle rientro ancora e lavoro ancora due maglie alte 1 e 2 ecco poi una maglia bassa rilievo nel punto puff allora io non ho, non ho aggiunto catenelle Unire le due parti eh, se avete bisogno di unire delle catenelle per ottenere una lavorazione un pochino più morbida per il seno ecco se avete un seno un pochino più prosperoso io purtroppo non ho tantissimo seno quindi non ho bisogno di aggiungere delle catenelle comunque se dovete aggiungere delle catenelle aggiun ricordatevi che dovete aggiungere il multiplo di 6 quindi se volete aggiungere uno o due motivi se volete aggiungere un motivo fate 6 catenelle 12 e, e, e così via comunque io penso che 6 catenelle vanno bene se poi avete bisogno ancora di altre catenelle ne aggiungete eh, fate 12 catenelle quindi due motivi ora continua la lavorazione adesso non dobbiamo fare più gli aumenti e continuo la mia lavorazione in tondo quindi vado a lavorare sempre in tondo fino ad arrivare alla lunghezza che mi piace quindi ancora non ho deciso se voglio una maglia abbastanza lunga o un maglioncino corto ecco adesso la lavorazione è facile perché non ci dobbiamo ricordare più di fare gli aumenti dobbiamo solo fare sempre questi due giri allora io adesso vado avanti e poi vado avanti per un po quindi vi faccio vedere anche l'effetto di questo punto e poi iniziamo a fare la manica ok allora vado avanti ci ritroviamo alla fine del giro ricominciamo insieme la lavorazione e poi andate avanti da sole eccomi sono alla fine del giro quindi adesso devo chiudere qui dove mi trovo il mio ventaglietto quindi vado dietro alla maglia in questa maniera prendo il filo e faccio una maglia bassissima perché adesso devo lavorare la mezza maglia alta in rilievo quindi faccio due catenelle nell'archetto lavoro il mio punto puff 2 3 4 5 2 catenelle una mezza maglia alta in rilievo salto il punto puff vado nel, nel ventaglietto seguente lavoro una mezza maglia alta Ecco, vedete, quando chiudiamo le due mezze maglie alte, poi nel prossimo giro al centro delle due mezze maglie alte lavoro il ventaglietto. Quindi faccio le due maglie alte, due catenelle, due maglie alte. Allora, nell'archetto del ventaglietto lavoro il mio punto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle mezza maglia alta vado nel ventaglietto seguente qui e dove abbiamo chiuso le due parti di faccio una mezza maglia alta 2 catenelle punto puff nell'archetto 2 3 4 5 2 catenelle mezza maglia alta vado nel, nel ventaglietto seguente e faccio la stessa cosa una mezza maglia alta 2 catenelle e nell'archetto delle 2 catenelle lavoro il punto puff va bene quindi penso che adesso avete capito il punto e potete andare avanti da sole e ci ritroviamo dopo ecco bene lavorate lunghezza la mia maglia ho lavorato un bel po questo è l'effetto del punto è bellissimo nel frattempo comunque ho fatto anche una manica che adesso vi faccio vedere devo lavorare l'altra manica allora devo fare il giro dove lavoriamo il ventaglietto le due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte e inserisco l'uncinetto qui dove lavoriamo le due mezze maglie alte quindi al centro delle due mezze maglie alte e prendo anche anche dall'altra parte quindi tutte e due i lembi inserisco l'uncinetto e inizio con 3 catenelle inserisco ancora l'uncinetto e lavoro una maglia alta quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta 2 catenelle inserisco ancora l'uncinetto nell'archetto e lavoro ancora due maglie alte qui lavoro una maglia bassa in rilievo vado sotto il punto puff. Al centro delle due mezze maglie alte lavoro il mio ventaglietto per l'apertura della mia manica io lavoro 9 motivi 9 ventaglietti quindi maglia bassa sotto il punto puff quindi la maglia bassa e il rilievo e il mio ventaglietto al centro delle due mezze maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte un po' di filo quindi ho fatto la prima e adesso la seconda maglia bassa sotto il punto puff ventaglietto Maglia bassa, vado avanti fino alla fine del giro. Eccomi, arrivata alla fine del giro. Adesso vado a chiudere nel primo ventaglietto. Quindi, nella prima maglia alta, inserisco l'uncinetto dietro in questa maniera. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. 2 catenelle un punto puff qui dove abbiamo le due catenelle del ventaglietto 2 catenelle mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto vado nel prossimo ventaglietto e nella prima maglia delle due faccio una mezza maglia alta 2 catenelle punto puff al centro dove abbiamo le 2 catenelle 2 catenelle mezza maglia alta arrivo alla fine del giro vi faccio vedere come chiudo e poi iniziamo il giro insieme e poi andato avanti da sole fino alla lunghezza della manica desiderata allora sono alla fine del giro devo lavorare il mio ultimo punto puff la mia mezza maglia alta e adesso devo chiudere allora filo sull'uncinetto qui dove abbiamo iniziato con le due catenelle quindi inserisco l'uncinetto. dietro alla catenella prendo il filo e chiudo con una mezza maglia alta. Adesso inizio con 3 catenelle. Rientro dove ho lavorato la mezza maglia alta. Rientro e lavoro una maglia alta. 2 catenelle, rientro ancora e lavoro 2 maglie alte. Una maglia bassa sotto il punto puff qui abbiamo le due mezze maglie alte al centro delle due maglie lavoro il mio ventaglietto 2 catenelle 2 maglie alte 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte e vado avanti fino a completare la mia manica quindi adesso lavoro in lunghezza la mia manica la prima manica che ho fatto misura misurando dalla spalla fino al bordo 59 centimetri, quindi vado avanti con la mia manica e poi facciamo um, facciamo qualcosa allo scollo un bordo um, ancora devo decidere comunque poi fa facciamo qualcosa allo scollo a dopo allora ho finito di lavorare la seconda manica quindi sono arrivata alla lunghezza uh, che mi serve 59 centimetri quindi adesso sono all'ultimo giro dove lavoro il punto puff devo chiudere e chiudo in questa maniera quindi passo l'uncinetto dietro alle due catenelle e chiudo con una maglia bassissima vado qui nello spazietto e faccio scusate faccio una catenella salto il punto puff e lavoro una maglia bassa qui abbiamo le due mezze maglie alte quindi prendo le due maglie vado sotto le due maglie alte prendo il filo e faccio una maglia bassa questo per stringere un pochino oh, la manica alla fine è un pochino vedete un pochino larga a me sinceramente non piace molto e quindi eh, stringo un pochino voi se volete potete fare un altro bordino scegliete voi che bordino fare io faccio un giro sulla maglia bassa Quindi ho lavorato la mia maglia bassa salto il punto puff. faccio una maglia bassa nell'archetto delle due catenelle adesso una maglia bassa prendendo le due maglie insieme maglia bassa all'interno delle due catenelle salto il punto puff maglia bassa una maglia bassa prendendo le due mezze maglie alte così vado avanti fino alla fine del giro e poi lavoriamo lo scollo bene finita la mia manica ho fatto il mio oh, giro a maglia bassa adesso inizio la lavorazione dello scollo allora qui lo scollo è abbastanza largo quindi adesso faccio delle diminuzioni io ho iniziato con 120 catenelle adesso inizio la mia lavorazione e lavoro delle maglie alte in rilievo quindi inizio da una da una spalla vado in una maglia alta qualsiasi prendo il filo faccio una catenella poi vado sotto la maglia faccio una maglia bassissima e inizio con 3 catenelle maglia seguente lavoro una maglia alta in rilievo però entrando con l'uncinetto dietro al lavoro passo sulla maglia alta rientro dietro prendo il filo e lavoro una maglia alta quindi una maglia alta in rilievo retro adesso una maglia alta in rilievo davanti lavoro 4 maglie alte 1 2 3 4 la quinta maglia alta prendo due maglie quindi devo fare la maglia alta e rilievo dietro prendo due maglie passo sulle due maglie alte rientro dietro prendo il filo e lavoro la maglia alta ora una maglia alta e rilievo davanti quindi 1 2 3 4 la quinta maglia lavoro 2 maglie insieme e prendo prendo due maglie alte insieme quindi nella quinta ho lavorato due maglie e adesso ancora 1 2 3 4, la quinta maglia alta prendo due maglie insieme queste diminuzioni le faccio solo nel primo giro e continuo quindi 1 2 3 4 e due maglie alte insieme, la quinta. Prendo un pochino di filo e ricomincio. Uno. Due. Tre. 4 e 2 maglie insieme 5 vado avanti per tutto il giro finito il mio giro chiudo nella prima maglia con una maglia bassissima adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano quindi qui la prima maglia è una maglia alto rilievo davanti e allora per chiudere la maglia Inserisco l'uncinetto dietro alla maglia alta, quindi non, vado, non inserisco l'uncinetto sul davanti del lavoro, ma dietro in questa maniera. Prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima, quindi la prima maglia è in ehm, rilievo davanti. Adesso devo iniziare con le 3 catenelle, la maglia seguente è una maglia alta, rilievo dietro e quindi lavoro una maglia alta maglia alta in rilievo davanti e lavoro una maglia alta in rilievo davanti quindi adesso devo lavorare le maglie così come si presentano per diciamo qualche centimetro io adesso man mano che vado avanti provo la maglia e quando arrivo a, diciamo ad una a un bordo a uno scollo uh, che mi piace poi mi fermo comunque questo è il lavoro che dobbiamo fare in ogni giro lavorare tutte le maglie come si presentano una maglia alta il rilievo davanti una maglia alta rilievo dietro poi finito lo scollo nascondiamo tutte le codine una vaporizzata al nostro lavoro e il lavoro poi è pronto io ancora devo finire il, il mio maglione in lunghezza penso che farò ancora qualche qualche centimetro però poi ho pensato che farò lo stesso bordino dello scollo perché lasciarlo così a me non piace perché qui si arrotola un pochino quindi farò delle maglie come Sto facendo qua nello scollo, finito. Poi il bordo, non vi faccio vedere come riprendere le maglie perché qui abbiamo il ventaglietto, quindi lavoriamo le maglie alte sulle maglie alte. Qui abbiamo due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte quindi lavoro 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Qui lavoro dove abbiamo le due maglie alte, eh, mezze maglie alte qui al centro, lavoro una maglia alta. E poi ancora due maglie alte sulle ma due maglie alte del ventaglietto una maglia alta nell'archetto e due maglie alte quindi farò in questa maniera e lavorerò lo stesso bordino che stiamo facendo qua va bene poi finisco oh, taglio tutti i fili nascondo i fili lo metto sul manichino e vi faccio vedere eh, il lavoro oh, finito bene eh... Mi sono sentita un po' come dire, in difficoltà, perché è da tanto tempo che non faccio tutorial, che non spiego, quindi ho sempre, ho sempre la preoccupazione che non riesco a spiegarmi bene nei tutorial. Spero che questa volta sono stata abbastanza chiara e comunque per ogni dubbio o problema potete, mi potete contattare su messager. E cercherò di aiutarvi come posso spero anche che questo progetto insomma è stato di vostro gradimento che insomma che vi è piaciuto che lo volete fare anche voi perché diciamo non è ancora iscritto al mio canale se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella perché eh, ci saranno altri tutorial, insomma ho intenzione di tornare a, a proporvi i miei lavori quindi farò dei tutorial bene, io vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio per avermi seguita fino a, diciamo, alla fine del video Aspetto i vostri lavori nel mio gruppo, il gruppo Facebook Creare Insieme a Katia e Darle. Bene, io intanto vi saluto, aspettando i vostri lavori, con un grosso bacione. Alla prossima, ciao a tutti!